Tu hai idea del perché un corvo assomiglia a una scrivania? Ho paura, Alice. La mia testa è così terribilmente affollata. Sono diventato matto. Temo di sì. Sei assolutamente svitato. Ma ti rivelo un segreto. Tutti i migliori sono matti. Così va meglio, sembri di nuovo tu.